Tchau! Siamo Chiara Montelpare e Giampaolo Meligrana. Siamo autori del libro Mafia e Usura e Educare la cittadinanza. Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 18, venite da noi, non andate altrove. Ma no, questo è politicamente scorretto. Appunto, saremo a Politicamente Scorretto. Vi aspettiamo allora presso la Casa della Conoscenza a Casalecchio di Reno e in diretta sulla pagina Facebook e canale YouTube di Politicamente Scorretto in un dialogo tra insegnanti e studenti per i Sull'educazione e la legalità, dal titolo Scuole e impegno, per confrontarci sul tema mafie e usura e non abbassare la guardia nella lotta alla criminalità organizzata. Vi aspettiamo allora a politicamente scorretto.